Cosa devo fare per avere la vita eterna? Partiamo da questo interrogativo in questa domenica, l'interrogativo di questo tale, di questo giovane rivolto a Gesù. Beh, già la stessa domanda tradisce un certo modo di pensare la vita, un certo stile di vita, no? Eh, si parte dal fare, si vuole fare qualche cosa, si vuole agire. Peraltro, se vogliamo è un aspetto importante quello di fare, no? però ecco, nel rapporto con Dio eh, non si può trovare la felicità nelle cose materiali, semplicemente nel fare delle cose, ma piuttosto nell'essere di lei, qui c'è la logica della conquista o dell'acquisto o del possesso, in effetti questo era ricco, no? questo tale, questo giovane. Era ricco e possedeva molte cose, però era un buon giovane che voleva fare appunto del bene. E il problema è proprio questo, osservare i comandamenti, questo gli dice Gesù, se vuoi entrare devi osservare i comandamenti. Non si tratta di fare, ma di vivere secondo uno stile nuovo di vita, uno stile all'insegna della pace del cuore, all'insegna dell'amore verso Dio, verso il prossimo, il problema è che il tesoro di questo giovane era lì, forse nel suo forziere, nei suoi averi, nel suo modo di fare, nel suo modo di agire e di vivere la vita all'insegna ecco, della sicurezza economica, del benessere fisico e quindi era troppo legato a queste cose e non era in grado di lasciare, perché scegliere significa lasciare, in qualche modo comporta uno stacco, una rinuncia. Quando fai delle scelte devi rinunciare sempre a qualche cosa e se poi si tratta di una scelta fondamentale nella vita allora devi rinunciare anche a qualche cosa di importante o quantomeno di qualcosa che fino a quel momento ti si sembrava importante. Per cui ecco è la libertà che deve muovere una scelta ma l'uomo libero non è colui che è svincolato da ogni cosa è colui che invece si aggrappa a qualcosa di importante in questo caso si aggrappa a Cristo è a Lui che dovremmo aggrapparci Gesù fissa lo sguardo su di Lui dice il Vangelo fissò lo sguardo e lo amò sinceramente perché il Signore ci ama ci ama così come siamo anche con le nostre fragilità conosce le nostre ricchezze conosce le nostre povertà ma dobbiamo essere disposti ad amare di più per essere Suoi seguaci e ad amare come Lui ci ama, in maniera incondizionata, liberandoci da tutti quei pesi, da tutti quegli ostacoli che ci impediscono di amare come Lui. A riguardo, Antonino Bello diceva, quando si ama si diventa molto poveri perché si può essere feriti se l'altro non accetta la comunione che gli si vuole offrire. Così Gesù ha fatto qui, appunto perché offre qualcosa di prezioso la sua intimità, tanto forte che non si ha bisogno di altro, dice Don Tonino Bello, ma il giovane ricco si è sottratto allo sguardo di Gesù che gli offriva un tesoro ben più importante. Ecco, non ci capiti mai di sottrarci allo sguardo di Cristo che ci vuole offrire il tesoro prezioso che è la vita eterna. Buona domenica a tutti.